Ho portato la spazzatura Ho portato l'umido da buttar via La carta che non è il giorno di carta Dove siamo Yoshi? Nella bicicletteria Di via Washington 60 Siamo io E Francesco Che cosa e... fate? Cosa facciamo fra? Ma sistemiamo sedie Essenzialmente Ah, eh. ah ma questo qua è il nuovo modello? È titanio questa qui È leggerissima <ride> La cliente lamenta la catena Ma perché? Mi sembra nuova È un colore nuovo. diverso È un nuovo colore Perché dovremmo cambiarla? Scusate? Ma boh allora ragazzi, siamo venuti. È il negozio gestito da Yoshi. Perché, ragazzi? Guardate qua dentro. Rose, perché qui dentro c'è una nuova bici che oggi il nostro buon Yoshi e Francesco mi aiuteranno a montare. Spiegaci il tuo lavoro. Secondo. Momento... <ride> no, si chiama momento bestemmia. <ride> sì, però adesso è un momento bestemmia in silenzio. <ride> Non avete idea che mecciata in teoria ho scelto di altri colori. Senza mostrare le ruote, Yoshi. Guarda le te. Oh, ciao. Ma oh, dai, ma cos'è? Ma neanche quarto giaro. Uh, guarda, che quarto giaro ormai è un quartiere chic di Milano. Dai, io apprezzo sempre le zarrate. Eh. Quando si taglia I guanti Il guantino E cioè lì Ma no, non taglia niente Avrò fatto tanto così in due ore Ci sì, siamo quasi sì. Oh, dai. oh dai, che animale forse Ma che forcella sta martellando Ma se... un po' di ignoranza Si deve abituare a prendere le secche la mia forcella Quando è in bici con me l'altra è sta robettina qua Francesco mi stava già facendo notare che è sbatti è sbatti perché abbiamo i buchi piccoli per far passare i cavi veramente piccoli ragazzi vediamo se no li attacchiamo con lo scotch sotto mi raccomando ragazzi grassettino sempre allora, il buon Francesco sta facendo l'operazione chirurgica Cuore aperto per cercare di far passare dentro i cavi Il buco è strettissimo, l'attenzione alle stelle in questo momento ragazzi Com'è? Ah, io di solito lo tengo così Gatto, Albi, eh! Hey! Non rispondo più ragazzi un maleducato Apri la bocca a ah. Io ho scelto che non fa più bulletto, non ride beh, più beh. eh, non ride più eh. Abby! Hai fatto il cattivo eh. Cosa dice la tua discolpa? Non vuoi parlare? Eh? No! no. no. Arboreto, questo è un avvertimento. A parte gli scherzi dell'arboreto, qui c'è una Root Miller pronta. <ride> Questi cazzi, non leggo. Non leggo. Primo giro te lo Sì, no veramente, no? Abbiamo cambiato location ragazzi Buongiorno Buongiorno Bisogna testarla sta bici L'unica cosa che mi manca da montare è ovviamente il portaborraccia. Siccome oggi ci facciamo una bella pedalata eh, Dove siamo? A Colazza Ma lo sai ah. che a Milano si dice vado a fare colazza Sei serio? A colazione si dice dove a Milano bah. Si vede che non è un milanese ragazzi Dove vive questo? Un boomer Ciao al boreto Ma troppo. ci sta con la borraccia È un po' oh, grande Sì Devo comprare la borraccia più piccola Io sì, te l'ho regalata una borraccia torquato Ma io ce l'ho la borraccia, non vedi? In descrizione eh, c'è il link se vuoi La candegina di Alboreto si chiama questa È imponente, è imponente sta ruota Ma tu hai 27,5, e mezzo, ne? Mi hai 27 e mezzo. Si vede, è piccolissima, cazzo, sembra un triciclo Che sai quella roba? Il sag, alle sospensioni, no? Eh, il sag? No, guarda, il sag Me ne frega un sag proprio quindi come vai in salita? E allora per adesso, questo prima pezzo ti dirò Boh io in realtà non vi ho ancora parlato della bici Perché ho detto vabbè sai che c'è Per non annoiare le persone che guardano il video Vi faccio un bike check un po' particolare Intanto che pedalo in salita col mio bellissimo fiatone Cercherò di spiegarvi tutta la bici adesso È una cosa più difficile perché sono già stanco Partiamo dal cockpit Come abbiamo detto abbiamo una colorazione super particolare Perché Cromag mi ha dato questo manubrio e questo stem Quando sono arrivato secondo al Crankworx sullo nel 2017 Fino ad allora io non li avevo mai usati Perché è un'edizione particolare loro non fanno questi colori e me li hanno mandati per ringraziarmi del buon risultato che ho fatto in quel contest. Finalmente ho trovato la bici perfetta per matcharli. Questo colore è fantastico. Telaio, stesso colore dei raggi blu, manubrio e stem, stesso colore dei raggi viola. Ho il pantalone che matchia col manubrio stellare. Comunque, manubrio è un bel classico OSX da 31,8. Larghezza del manubrio è tagliato a 76. Mentre lo stem è un hi-fi. Rimanendo in tema Cromag, abbiamo pedali, in tutte le bici utilizzo questi pedali, sono i Cromag Contact, pedali fantastici per qualsiasi disciplina fate. Sella, di cui non ricordo il nome, ho cercato di prenderla quasi vintage, ricorda un po' la pelle, tutta nera. Oddio, ancora bisogna parlare. E lui strappa, io devo parlare, lui strappa, ma si può. Ma adesso parliamo del punto forte, che sono le ruote ovviamente. Industry 9 Enduro 305 che sono le stesse ruote che uso anche in dirt ma in questo caso ovviamente dimensione della ruota 29 pollici è la colorazione più bella credo che abbia mai fatto di queste ruote ma durano cosa le ruote ma ragazzi ma è del mestiere non ho mai tirato un raggio eh mai tirato un raggio mai, mai un raggio mai più, mai più! Ragazzi io sono partito in tromba a parlarvi della componentistica Ma non vi ho detto niente del povero telaio La nuovissima Rose Root Miller Bici uscita quest'anno taglia M Perché io preferisco avere la bici bella maneggevole anche per saltare Come si sta comportando per adesso? Beh decisamente con la ruota 29 devo dire che Cioè qualsiasi roba sto prendendo in salita Ci passo sopra abbastanza trattore Escursione 150 davanti e dietro Escursione del telaio Eh 140 mm Se l'ho cannata almeno una dei due l'ho Azzeccata. Ammortizzatore e forcella Fox, Kashima Tenuti a pressioni stellari Non ho idea di quanto siano gonfi È arrivata la bici? Non li ho neanche misurati, erano belli duri Ho detto, minchia, perfetto <ride> Regolazione, sentimento, basta che sia durissima Perfetta per saltare Vediamo quanto assorbe contento tu. E qui è qui la differenza, vedi? Chi salta e chi non salta. L'unica cosa che guardo di solito è il ritorno che sia abbastanza lento. Trasmissione Descendant Carbon con Cos'è questo qua? Un X0 12 velocità, come dice Roby Come, ragazzi, le gomme le lascio sempre per ultimo ma sono la cosa che ci tiene incolata al terreno, la cosa forse più importante della bici. Davanti Magic Mary, dietro invece ho la Hans Dampf. Ho finito, ragazzi. Io voglio provarla in discesa. Roby voglio provarla in discesa. Anche oggi pista nuova in quel dei sentieri dei lupi del cornaggio. Già partito pedalando e io non c'avevo rapporto. Raga mai fatto io questo eh. So, mi sto fidando del Robby. Foglie bastardi! Bello questa discesa, mi è piaciuta Sai cosa mi dispiace? Che durano troppo poco le discese eh, Sempre Allora va bene, abbiamo fatto una discesina, easy, adesso seconda risalita, una seconda discesa molto più chiamiamola free ride c'è scritto? Eat slip shred repeat. Ha studiato il ragazzo, ha studiato, bravo, bravo Robby Dai oh questa qua l'ho già fatta in realtà eh? quindi vediamo aspetta se si passa via veloce lì in mezzo quel vrup Ci C'è un parere su questa bici per favore Tu che l'hai usata un botto oggi No comunque eh, ragazzi veramente una bomba questa bici Prima volta sulla 29 in discesa Devo dire che l'ho prezzo Sullo scassato non senti niente Poi il fatto che ha un telaietto bello basso Cioè mi ricorda tanto il telaio Non dico di una d'orto o di una slopestyle Però mi piace che ci sia il telaio basso Soprattutto perché riesco a muovere proprio il bacino Come sulla bici ad or, Cioè riesco a pompare e abbassarmi tanto Direi che può essere considerata una bici super versatile E se qualcuno ha Bisogno di una bici singola, quindi uno non vuol comprare bici da endure, bici da downhill, bici da freeride di qua e di là. Questo è il giusto compromesso per, per tutto. Una bici che vale un po' per qualsiasi disciplina. Cosa devono fare? Ricordaglielo sì, per canale. e basta. E la campanellina, eh, ragazzi, lui è uno di quelli che non attiva le campanelline. Sgridatelo e eh, bravo, guardalo lì. Lasciare bel mi piace. Bravo. Un saluto all'alboreto, no? L'alboreto è Scrivete in direct all'alboreto. Di no... 99 devono tornare sul profilo dell'alboreto. <ride> 99 più, ragazzi, sul profilo dell'alboreto bella